Buongiorno, buon Natale. Questo video è stato pensato per raccontarvi quello che noi abbiamo fatto. Io sono qui soltanto per come dire, partecipare, farvi gli auguri, soprattutto ringraziarvi, perché noi abbiamo potuto fare tutto questo, grazie a voi. Cioè, noi viviamo, abbiamo avuto l'idea di farlo, abbiamo avuto forse il potere di iniziativa, la capacità di iniziativa, ma Tutta la nostra opera di educazione che facciamo a Nairobi, che facciamo in Kenya, i nostri 3.500 bambini, quelli che abbiamo nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie, abbiamo fatto una nuova scuola secondaria, eh, ad esempio a Nairobi proprio in questi, in, questi, in questi mesi, ebbene tutto questo lavoro che noi facciamo è un lavoro che possiamo fare grazie ai vostri contributi. Il 2022 di Alice for Children è stato un anno pieno di sfide, di risultati raggiunti, di progetti del tutto nuovi o finalmente ripresi dopo due anni di pandemia. Nei primi mesi dell'anno abbiamo dato vita ad una vera e propria campagna di vaccinazione anti-Covid nelle baraccopoli. Il Covid nello slum non rappresentava solo un rischio sanitario per milioni di persone, ma anche una continua spada di Damocle, che ne metteva a repentaglio la già debole economia. Grazie alla collaborazione con il NEMA Hospital, fondato dalla ONLUS italiana World Trends, abbiamo dato vita ad un hub vaccinale all'interno delle nostre scuole, vaccinando migliaia di abitanti delle baraccopoli e dando il nostro contributo all'uscita del Kenya dalla pandemia. Nel corso dell'anno abbiamo lavorato in vista della riforma dell'istruzione keniana, che cambierà di molto il sistema scolastico del paese. L'introduzione delle nuove Junior Secondary School ci ha messo davanti alla necessità di edificare due nuove scuole medie, una a Coragoccio e l'altra ad Andorra. La prima è stata realizzata in memoria di Filippo Masi, membro dell'Assemblea dei Soci di Alice for Children, e da sempre vicino ai progetti che portavamo avanti ogni giorno, mentre la seconda è stata realizzata in collaborazione con Vivin, nostro storico partner proprio ad Andorra. Nuove aule con laboratori e attrezzature per garantire ai ragazzi e alle ragazze un'istruzione di qualità sempre maggiore. Le nuove scuole ospiteranno i primi studenti nel 2023. Nel mese di aprile abbiamo corso la nostra prima Milano Marathon, correndo per le strade di Milano per costruire nuove scuole nello Slam. 23 staffette e 3 maratoneti hanno indossato i nostri colori e sono scesi letteralmente in pista per aiutarci, permettendoci di procedere con i lavori per le nostre Junior Secondary School. Un'esperienza che ci ha permesso di conoscere nuovi partner con cui lavorare ogni giorno per il futuro dei nostri bambini. Abbiamo continuato a lavorare in difesa dei diritti delle bambine, dedicando il mese di maggio alla sensibilizzazione sul fenomeno della period poverty e donando migliaia di kit per l'igiene mestruale alle bambine e alle ragazze dello slum. Sempre nel mese di maggio, i volontari di VIVING hanno raggiunto i nostri progetti nelle baraccopoli con un gruppo nutrito di studenti di odontoiatria pediatrica dell'Università Sapienza di Roma. Un viaggio che è iniziato con la donazione dell'unità dentistica intitolata Virginia's Pediatric Dentist Unit e con una serie di training online realizzati dagli odontoiatri pediatrici della Sapienza per i dentisti di Nairobi. Durante il viaggio abbiamo dato vita al Dentist Medical Camp presso le nostre scuole delle Baraccopoli, inaugurando anche il nuovo campo da basket nella scuola di Corogoccio. Il campo è stato realizzato in memoria di Valerio D'Angelo e grazie al contributo del fratello Damiano e di Viving. Nel corso del mese di agosto ha finalmente riaperto Alice Italian Food Academy, la nostra professionale scuola di cucina italiana. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, una nuova classe di futuri chef keniani ha popolato le nostre cucine, imparando le principali ricette e preparazioni della cucina italiana. Grazie a Nadia e Luca, i nostri insegnanti italiani, entrambi attivi da anni nell'ambito dell'insegnamento e della ristorazione. Un'esperienza che ha arricchito il loro curriculum, dando una spinta in più al loro futuro professionale. Nel mese di ottobre si è svolto il nostro primo torneo My Dream, il primo torneo di calcio femminile tra le scuole delle baraccopoli. Centinaia di ragazze di tantissime scuole dello slam si sono sfidate nel My Dream Stadium, il campo sportivo realizzato grazie a Fondazione Milan. Il torneo è stato vinto dalla squadra di Alice Village, premiata da Benedetto Di Blasi, proprio in rappresentanza di Fondazione Milan. Il nostro programma di volontariato è finalmente ripartito. 18 ragazzi e ragazze hanno vissuto un'esperienza indimenticabile ad Alice Village, all'interno delle nostre scuole nelle baraccopoli e nell'area rurale di Rombo, la comunità Masai in cui lavoriamo. Sempre nel 2022 sono finalmente ripresi i viaggi a Nairobi di sponsor, donatori e genitori a distanza. Tra il mese di ottobre e il mese di novembre, decine di donatori e genitori a distanza hanno infatti visitato i nostri progetti, conosciuto di persona i bambini e le bambine che sostengono ogni giorno e toccato con mano l'impatto del loro impegno e delle loro donazioni. Un momento di festa, di celebrazioni e carico di emozioni per chi segue passo dopo passo lo sviluppo dei nostri progetti da lontano, e che finalmente ha potuto vedere con i propri occhi quanto questi siano importanti per più di 3.000 bambini dello Slam. Ma oltre a tutte queste attività così speciali, abbiamo anche continuato con il nostro lavoro quotidiano, distribuendo più di un milione di pasti ai bambini dello Slam, inserendo più di 300 nuovi bambini all'interno del programma di sostegno a distanza, educando e sensibilizzando la comunità sull'importanza dei diritti umani e della parità di genere. Abbiamo continuato a lavorare per dare ai bambini dello S.L.A.M. di Nairobi un'istruzione di qualità, un'infanzia serena e una speranza per il futuro. Avete visto il video, avete capito tutto quanto, quindi a me tocca ancora una cosa molto semplice, ancora ringraziarvi. Quindi io vi ringrazio, vi ringrazio per quello che avete fatto, ma vi ringrazio soprattutto per quello che farete con noi nel 2023. Quindi, buon 2023!